Alle 06.10, colto da un gesto di stizza, poi concessogli come zelo dagli storici, lo strategico generale Ron Mel, con i suoi sassi nel cuore, scarica una rapica di sbirri per le vie delle Nazioni Unite, a caccia di recuperavi. Sono considerati irrecuperabili tutti i soggetti al rischio che al compimento della terza decadena grafica non siano lavoratori o alla ricerca di lavoro, distillati da ogni tipo di sostanza consapevole, lavati o decorati quotidianamente. Simili soggetti, qualora capitino nelle grinfie di una pattuglia, siano sottoposti ad una solerte sfilza di violenze verbali su al secondo il primo lo strategico generale Ron Mel dice di aver capito il primo significato e non il secondo ma non ha capito un cazzo del tutto il gene comprensibile pensa questo non capisce un cazzo e gli rispiega il secondo significato decriptato cioè siete campati in aria tuttavia crollerete lo strategico generale Ron Mel non capisce neanche questa, ma fa finta di sì. Chiede... C'è una soluzione?